L'essere ingegnere architetto è stato sicuramente un valore aggiunto nelle esperienze di studio all'estero, tirocino e lavoro che finora ho svolto e la nostra capacità di interfacciarci sia con l'ambito degli ingegneri che degli architetti è stato sicuramente fondamentale nello sviluppo del progetto. E la città di Bologna offre tantissime opportunità eh, sia di socialità grazie alla grandissima comunità di studenti e studentesse dell'Università, eh, anche opportunità culturali. Eh, in più la vasta offerta formativa dell'Università di Bologna mi ha permesso di esplorare anche a livello interdisciplinare altri ambiti come nel mio caso per esempio le archivizzazioni. E sono rimasta felicemente stupita dalle modalità didattiche del nostro corso, infatti grazie ai tantissimi esami laboratoriali è stato possibile per noi studenti e studentesse legare e, e inoltre avere anche un contatto diretto con il professore e le professoresse del corso.